Ci troviamo all'interno del bosco della Leve, la più grande foresta in purezza di pinocembro in Europa. È una foresta che ha, migliaio d'anni e alcuni esemplari sono molto vecchi, monumentali. Questa è la pigna del Pinocembro, ehm, particolare perché all'interno ci sono dei semi eh, che vengono praticamente raccolti da un uccello chiamato Nocciolaia che ha la caratteristica di riempire il gozzo, il proprio gozzo con tantissimi semi che poi stipa in dispense da 5 semi. Ovviamente fa dispensa invernale, quindi eh, capita però che ogni tanto qualche dispensa venga dimenticata e, e quindi nascono poi questi bellissimi esemplari di, di pinocembro che spesso sono appunto a ceppaia perché da, questi, da queste eh, dispense di 5 semi nascono 5 individui eh, che rimangono appunto, che crescono assieme in un esemplare cosiddetto policormico, quindi un esemplare eh, a 5 tronchi, 4-5 tronchi. E il pino cembro è un pino molto bello, che cresce poco ma è longevo. Alcuni esemplari hanno quasi 600 anni. in una foresta primordiale